Allora, chi mi conosce lo sa io ho una passione per la crema mani direi che ho una dipendenza effettivamente e quindi perché non provare anche le creme mani low cost sono nata da Lidl e ho preso le creme mani della Sien e le ho volute provare e ora ve ne parlo allora la prima sicuramente è questa la Sien Nature quindi la linea naturale crema mani con calendula 75 ml 1 euro e 29 e ve la mostro dunque questa è della Linnature e guardando l'inci effettivamente ha solo ingredienti buoni cioè è valida considerate che 1,29 euro e una crema mani che mh, altre in commercio sono molto peggio quindi davvero valida allora ha un profumo mm, ehm, delicato ma comunque non persiste sulla pelle. Ha una texture fluida abbastanza leggera che si stende bene e assorbe velocemente. Potere idratante medio, va bene sia per il giorno da usare più volte al giorno che alla sera. Un pochino più prodotto, fate un bel impacco e la mattina trovate le mani morbide mi è piaciuta per questo, sicuramente dice full dry skin, quindi per la pelle secca, ecco no, perché il potere idratante è medio, non è alto, quindi adatta per la crema a mani tutti i giorni, ma se avete la pelle molto secca oppure arrossata o rovinata, bisogna un prodotto un pochino più strong, più nutriente, questa davvero non può farlo perché è un inci completamente verde, quindi Fa già abbastanza per il prezzo che ha. Mi è piaciuta davvero tanto. E 1,29 euro. E quindi assolutamente promossa. Altra crema che vi mostro. Questa è della linea classica. Questa è la Sien Care, Care. Crema Mani con camomilla. Allora è questa qui. Quella verde. E credo che sia quella che mi è piaciuta di più in assoluto. 125 ml. 99 centesimi a prezzo pieno. E' Fantastica, cioè il profumo è buono, ha una texture leggera, si stende facilmente, basta poco prodotto, assorbe immediatamente, ha un buon potere idratante, va bene sia di giorno che alla sera perché assorbe velocemente, subito e quindi si possono usare le mani subito. Ma se vogliamo un pochino più di idratazione, ne mettiamo uno strato un pochino più spesso fa il suo lavoro per 99 centesimi è fantastica anche l'inci non è affatto male quindi questa io sicuramente vi dico che la ricompro direi che davvero è la mia preferita veniamo allora all'ultima crema mani che ho trovato almeno nel negozio da me è questa Q10 crema mani anti aging ehm, con protezione solare SPF 10 allora sempre 125 ml, sempre 0,99, è questa qui gialla, il profumo è delicato, sì, se devo essere sincera questa è quella che mi è piaciuta meno, perché comunque sia è una crema valida per il giorno, si poco prodotto, si stende bene, assorbe molto velocemente, e il potere idratante che è davvero basso, medio basso, quindi sicuramente adatta a tutti i giorni, più volte al giorno per applicarla ogni tanto sulle mani per tenerle belle morbide e poi assorbe subito, quindi va bene anche per. facciamo qualcosa crema e poi lo paghiamo a fare qualcos'altro quindi, ok. Per la sera o quando sono molto screpolate, io ne uso un'altra perché questa mm, non ce la fa. Q10 con protezione solare, queste cose io non, non le ho notate, sinceramente, che non fanno male sicuramente alle mani, ma devo dire che questa è quella con l'inci peggiore facciamo una carrellata veloce allora inci su 5 stelline quella che le ha tutte 5 è questa da nature quindi quella più buona poi 4 stelline quella da camomilla e 3 stelline quella del Q10 se devo dirvi le mie preferite c'è sicuramente quella la camomilla cioè fantastica eh, è, la ricompro poi ci viene quella nature e la Q10 sinceramente non la ricompro perché non mi è piaciuta Altre cose, io ho trovato solo queste tre in negozio di questa linea, quindi della CN, proprio marchio CN. Se ne esistono delle altre fatemi sapere che sono curiosa di provarle, io ho una dipendenza da crema a mani, guardate vale, il crema a mani tutto il giorno e queste davvero erano valide. E se vi è piaciuto questo video, avete provato queste creme, e fatemelo sapere se a voi sono piaciute oppure meno anche se stessero te mi facessero meno rumore sarebbe meglio comunque sia se vi è piaciuto questo video mettete un like iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così vedete avvisate ogni volta che carico un nuovo video alla prossima ciao